Ciao a tutti, ragazzi, qui è Marco Donofford e benvenuti a un nuovo video. Oggi, ragazzi, sono qui, ho deciso di portarvi l'audiolibro perché nel video della palestra, se vi siete persi, andatelo a vedere. Vi avevo chiesto di lasciare 3 like per il primo capitolo, siamo arrivati a 5 like, quindi eccovi il primo capitolo. Come vi ho già accennato, ragazzi, è un romanzo totalmente fantasy e i capitoli sono molto lunghi. Quindi, prendetevi pure una bevita, qualche snack Mettetevi comodi e gustatevi il primo capitolo. Nessuno spoiler, andiamo subito, coraggio! Titolo Il ragazzo di due identità Salve Mi presento, ho 14 anni e mi chiamo Luca E sono un ragazzo, anzi un ragazzo strano ma andiamo con ordine un paio di anni fa sono andato con la mia famiglia a trascorrere un weekend in montagna eccoci arrivati ragazzi esclamò mio padre scendendo dalla macchina e soffiando per via del freddo nonostante fosse coperto quasi i livelli degli schimesi aveva freddo papà mi sa che tutti i vestiti che hai non sono abbastanza rise mio cugino chiudendo gli occhi e questo gli costò una palla di neve in faccia da parte di mio padre adesso hai i capelli dello stesso colore della neve giovanni rispose mio padre finché si puliva i guanti dalla neve restante mio padre era un tipo serio e severo ma sapeva anche trovare il momento per divertirsi e farci sorridere era difficile divertirsi tanto con lui per via della sua grossa pancia mia mamma gli diceva sempre che doveva mettersi a dieta ma mio padre non riusciva a resistere di fronte alla buona cucina di sua moglie Era molto paffuto sulla faccia con tutte le guance bucate per la brutta abitudine che aveva da piccolo che era quella di schiacciarsi sempre i brufoli nel periodo dell'adolescenza I capelli rispecchiavano il colore della neve erano bianchi candidi con ancora un po' di grigio «Papà, secondo me ti sei coperto troppo, è per questo che fai fatica a muoverti», disse mia madre. So quello avevo ragione, mio padre si era messo una calzamaglia, dei pantaloni termici, due maglie termiche, quattro paia di calzoni, scarponi pesanti di almeno due tagli in più, due giacconi da neve e mi chiedevo come faceva a muoversi. Un passamontagna che lasciava scoperto soltanto gli occhi... I quali erano coperti da occhiali neri Versace, ultimo modello, ci teneva a farsi un po' vedere E guantoni anche quelli di due tagli in più Mia madre invece era vestita in maniera totalmente diversa Aveva un semplice giaccone tutto rosa, adorava quel colore Un paio di guanti, un cappello invernale con qualche ciocca di capello marrone Che gli uscivano, gli avevano in faccia spostati dal vento che c'era e dei jeans pesanti e sotto al giaccone non aveva tutta la roba che mio padre si era messo aveva una semplice maglia termica con maglione. Sì, mia madre era una che non soffriva tanto il freddo anche con temperature molto basse la prudenza non è mai troppo tesoro, rispose mio padre mentre si, st mentre si stringeva le braccia in un disperato tentativo di scaldarsi io mi stavo noiando. ero un ragazzo che adorava l'avventura e l'esplorazione non mi andava di passare un weekend lì in montagna a sciare, dato che era questo il motivo per cui eravamo là. Papà, senti, posso andare a fare un giro? Mi sto congelando a stare qui fermo, domandai fingendo di tremare. Se avessi detto il vero motivo per cui volevo muovermi, avrei dovuto passare tutto il weekend in infermeria. Adesso prendiamo le valigie, andiamo in camera così non ti congeli più. Mi rispose mio padre finché apriva il bagagliaio. Avevamo una lancia Z, fabbricata nel 1998, di un bellissimo colore blu scuro. Aveva quattro porte, due anteriori e due posteriori. Dentro avevamo sette posti sganciabili. Due erano stati tolti per fare posto ai bagagli. E tutti i finestrini erano centralizzati ed erano comandabili da tutte le porte. E il bagagliaio si poteva aprire oltre che manualmente anche da un pulsante posto su telecomando. L'idea non mi andava volevo andare a farmi un giro, non stare in camera a fare niente era un tipo che amava girare quando andavo in giro a differenza dei miei genitori, avevo i capelli nero ma di un nero scuro come il petrolio, così come gli occhi ero anche più basso di mio fratello nonostante fossi io quello più grande e sembravo sempre un pinguino spellacchiato avevo la maniera di portare sempre felpe, magliette e pantaloni troppo larghi e qualche volta anche troppo lunghi con i risultati che molte volte ottenevo dei grossi capitomboli. Ma nonostante questo, mi rialzavo e non mi vergognavo mai. Anche se tutti mi dicevano che dovevo cambiare stile perché sembravo ancora un bambino piccolo per come ragionavo sul modo di vestire. Nonostante questo, la gente però mi trova simpatico dato che avevo una faccia un po' paffuta esattamente come mio padre e la gente si divertiva a strapazzarmi la faccia mio fratello era esattamente come me tranne per alcune differenze era più alto, si vestiva meglio, era magro ed era molto chiuso mentalmente e molto molto poco simpatico la nostra stanza d'hotel era abbastanza grande c'erano tre letti uno matrimoniale quello matrimoniale era al centro con il poggiatesta appoggiato ad un lato del muro quello singolo di mio fratello era posto al lato sinistro accanto ad una porta che portava al bagno e il mio era al lato destro del loro letto accanto alla finestra in modo che alla sera potessi andare a dormire guardando quel meraviglioso cielo con tutte quelle luci che prendono in un piccolo frigorifero al suo interno erano presenti due barretti di cioccolato e uno di patatine c'era anche una finestra con due pomelli di un bel giallo molto ambrato che si affacciava sulla strada dalla quale siamo arrivati e dopo la strada c'era il posto che avrei voluto visitare una bella foresta le foreste delle montagne hanno sempre avuto qualcosa di misterioso per me poter vedere certi tipi di animali sentire il vento che urla tra gli alberi facendo venire la pelle d'occa a chiunque osi entrare finché ero lì che stavo fantasticando sulla bellezza della foresta una voce mi svegliò Ragazzi, purtroppo non possiamo uscire, escavamo mio padre finché metteva giù il telefono posizionato sul comodino dal suo lato destro del letto. La reception mi ha appena contattato per avvisarmi che si sta avvicinando una bufera di neve e quindi nessuno può uscire. E che cosa possiamo fare? È mattina, Ti hanno almeno detto fino a quando non si può uscire? domandai un po' preoccupato di dover passare tutto il weekend chiuso in stanza. Non volevo! Già, non riesco a rimanere in casa tanto perché adoro uscire e spesso questo fatto fa preoccupare i miei genitori visto che tutti i giorni torno a casa troppo tardi è come se odiassi rimanere al chiuso domani la, la tempesta cesserà e si potrà uscire di nuovo nel frattempo possiamo giocare a carte o leggere un libro rispose in modo suave oppure potete approfittarne di questa giornata per studiare dato che il vostro Andamento scolastico non è il massimo, finì con un tono molto arrabbiato. Non è che noi andassimo male a scuola perché non volevamo studiare, ma a scuola avevamo dei professori che spiegavano veramente male, anzi, peggio. Il loro modo di spiegare un argomento era quello di prendere un libro di testo e leggere le pagine di quell'argomento. Naturalmente noi studenti ci siamo lamentati sia con gli insegnanti sia con i preside, ma non abbiamo mai ottenuto niente l'unico insegnante che si salvava era l'insegnante di matematica e di scienze della terra era molto severa e faceva una tale paura che quando c'era lei in classe non volava una mosca l'unico rumore che si sentiva era il gessetto che colpiva la lavagna per lasciare incise operazioni o parole ci mancavano molto gli insegnanti che avevamo avuto per i primi due anni All'ultimo anno di medie solo quello di matematica non è andato via e anche lui concordava con noi che i suoi colleghi non erano bravi nel loro mestiere. Dal preside la risposta è stata che dovevamo prestare più attenzione e che quelli erano davvero ottimi insegnanti. L'ho riferito anche a mio padre ma la sua risposta è stata come quella del preside, invece nostra madre preferiva astenersi dal rispondere. Alla fine io ho optato per studiare, in modo che mio padre fosse tranquillo vedendo che mi stavo impegnando. Alla sera siamo andati a farci un piccolo aperitivo al bar dell'hotel prima di andare a cena. Era un bar veramente moderno, era pieno di posti a sedere a forma di piccoli poltroni di pelle, molto più comode delle sedie. Sui tavoli c'era un codice a barre con il quale usando il telefono potevi vedere il menu e potevi anche prenotare tramite applicazione c'erano anche delle sedie girevoli usate come penisola regolabile in altezza al bancone del bar in modo che se i tavoli erano pieni gli altri clienti potevano lo stesso sedersi e degustare un gustoso aperitivo prima di andare alla cena finché ero lì che bevevo un drink analcolico con i miei genitori la mia attenzione si è posata su dei tizi che parlavano di un posto da esplorare vi dico che è così quella è una grotta pericolosa Molte persone ci sono state, ma poche sono tornate sane. Mi scusi signore, intervenì, potrebbe dirmi di che grotta sta parlando? Sa, i miei genitori sono esploratori, però sono un po' stanchi per venire a chiedervi informazioni. Il teso che stava parlando si girò verso di me. Era un signore un po' trasandato, aveva la faccia piena di barba, con i denti gialli, e finché sorrideva mostrava solo la mascella la mandibola era coperta dal labbro inferiore aveva i capelli molto lunghi molto ondulati che sembravano sudati era molto ricurvo come se avesse una gobba al collo portava una graziosa collana di un dente di qualche animale, sembrava di uno squalo era vestito però in maniera strana aveva dei pantaloni neri da tuta molto larghi come se avesse avuto le gambe molto grosse e volesse nascondere questo fatto agli occhi degli altri una maglia nera ma era coperta da un vecchio giaccone lungo fino a terra come quelli degli anni Ottanta. Sembrava una persona di quell'epoca che avesse fatto un salto di quasi 210 anni e in mano aveva una brocca stracolma di birra con la schiuma che scendeva lungo la brocca finendo sulla mano bagnandola del tutto le chiedo perdono, non mi sono presentato, mi chiamo Luca, Luca Baldini, vi porgendogli la mano. Piacere Luca, io sono Giampaolo Leone, ti consiglierei di lasciare stare. Quella è una grotta maledetta. Molte persone ci sono andate, ma pochissime sono tornate diciamo normali. Con questa frase la mia curiosità per quella grotta era aumentata ancora di più a volte ero anche un po' cretino nonostante a volte la gente mi dicesse che alcuni posti erano pericolosi a me veniva ancora più voglia di visitare quel posto potrebbe per piacere spiegarsi meglio? che cosa intende col termine normali? domandai osservando quegli occhi marrone nocciola che non so come mai avevano uno strano effetto ipnotico molta gente è entrata normale cominciò a dire lentamente finché beveva tra una frase e l'altra ma non è uscita allo stesso modo qualcuno ha detto che c'è un demone c'è chi dice che si trova un fantasma non sappiamo di preciso che cosa ci sia in quella grotta una cosa è sicura lì dentro c'è qualcosa peggiore dell'inferno concluse bevendo un grosso sorso di birra facendo un rumore assordante la ringrazio mille signor Giampaolo risposi porgendogli di nuovo la mano per salutarlo dopodiché Me ne tornai al mio tavolo. Meno male che la mia assenza non era stata notata. Non mi andava di spiegare il fatto perché ero andato a parlare con quella persona. Papà, dissi fingendo di sbadigliare, posso avere le chiavi per tornare in stanza? Il viaggio mi ha stancato, non ho la forza né la voglia di cenare, conclusi stiracchiandomi. Mio padre non fece tante storie, per mia fortuna. Mi diede le chiavi. Non ero veramente stanco, ma quello che mi aveva detto quel signore mi aveva caricato di adrenalina e di voglia di ispezionare quella grotta a tal punto che non avevo più fame e non vedevo l'ora che arrivasse il giorno dopo che con il cessare della bufera sarebbe arrivata anche l'ora della mia esplorazione Durante la notte non riuscivo a dormire continuavo ad immaginarmi che cosa potessi trovare avrebbe anche potuto essere qualcosa di paranormale dato che le persone quando uscivano da quella grotta non erano più normali finché ero a letto e la notte scorreva se lì sentì in lontananza un ululato mi affacciai subito alla finestra nella speranza di poter vedere l'animale che aveva lanciato quel verso ma fuori c'era buio e inforiava ancora la bufera di neve non vedevo niente così sconfitto e mareggiato, tornai a letto e nonostante continuassi a sentire questi ululati non mi alzai più il giorno dopo un piccolo e freddo rat Mm. Il giorno dopo, un piccolo e freddo raggio di luce, nato da una debole alba, mi svegliò. Mi sentivo euforico e felicissimo. Siccome era l'alba, non era ancora disponibile la colazione, quindi potevo uscire subito. Prima di uscire dalla stanza, presi una torcia elettrica per poter esplorare la grotta. Mi hai visti pesante, però senza indossare gli scarponi per non svegliare i miei che stavano dormendo. Appena fuori dall'hotel, mi diressi in direzione della grotta, Seguendo Secondo le indicazioni del signore del bar, bastava dirigersi verso la foresta e appena superata si trovava la grotta, molto lontano perché qualcuno la potesse trovare facilmente. Man mano che camminavo, continuavo a pensare a che tipo di animale o a che tipo di creatura poteva esserci. I miei scarponi affondavano nella neve, facendo un rumore secco. Il mio fiato usciva e si mescolava col gelo della montagna, formando una piccola nuvolina di fumo. Cadeva un po' di neve dai rami, sulla quale si era posata per riposarsi. Il vento passava tra gli alberi, entrandomi dalle narici e congelando tutto quello che incrociava sulla sua strada, facendomi anche lacrimare gli occhi. Non si udiva nessun suono, tranne il rumore dei miei stivali. Dopo quello che sembrava un'eternità, arrivai in vista della grotta. «Eccola finalmente!» esclamai, emozionato. «Ora posso esplorarla!» Ma all'improvviso sentii una voce che mi diceva «Ti consiglierei di lasciare stare la grotta! È maledetta!» Mi girai di scatto muovendo la testa a destra e a sinistra per vedere chi c'era mentre il cuore batteva a mille. «Chi è? C'è qualcuno?» Agozzai la vista, ma nonostante il sole fosse più alto nel cielo, non vidi nessuno. Tesi le orecchie per poter percepire qualsiasi rumore, ma niente!» Tutto era muto. Quella voce somigliava di gran lunga a quella del signore del bar con il quale avevo parlato la sera prima. Attesi un po' per cercare di catturare un rumore che mi indicasse da dove poteva provenire quel suono, però non percependo niente decisi di, di entrare. Appena dentro mi girai dietro per vedere se c'era qualcuno che mi seguiva, ma la strada era sgombra. allora tirai fuori la torcia. E partì all'avventura. Procedevo a piccoli passi, guardandomi attorno. Man mano che andavo avanti, la grotta diventava sempre più buia e abbastanza in profondità. Le pareti erano sporche di chiazze di un colore rosso. Non sapevo cos'era e non mi interessava scoprirlo. Dopo poco vidi una piccola luce in fondo. Sembrava che ci fosse qualcuno. «Ci siamo», sussurrai. «Finalmente potrò vedere...» Perché questa grotta è maledetta Mi avvicinai a quella fonte di luce Nascondendomi dietro ad una roccia Molto grande a forma conica Chiunque ci fosse era lì dietro Presi coraggio E mi sporsi quel poco Che bastava per vedere Chi o cosa fosse E con mia grande sorpresa Vidi che era un ragazzo Bene ragazzi la... Il primo capitolo finisce qua Io spero che vi sia piaciuto, che vi sia interessato, come avete notato è più lungo rispetto a, a, alla d'opera che vi ho portato. Bene ragazzi, se voi volete il capitolo numero 2, che Andrà sempre più avanti E sarà ragazzi Vi faccio un piccolo spoiler Sarà sempre più interessante Fidatevi Se volete ragazzi il capitolo numero 2 Questa volta raggiungiamo i 5 like I 5 like ragazzi E avrete il capitolo numero 2 Bene ragazzi come sempre il video finisce qua Io spero che vi sia piaciuto Lasciate tantissimi like per la parte numero 2 Lasciate tantissimi like per il capitolo numero 2 E oltre a questo Ricordatevi di iscrivervi attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica se volete come sempre essere salutati in un mio prossimo video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina scrivetelo nei commenti e io vi saluterò noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video e ciao a tutti belli